Ne vuoi ancora amore la merenda di oggi? Che cos'è la torta? Adesso vi svelo che torta. con la panna, ma adesso vi sì, svelo che cosa c'è dentro all'interno di questa torta, torta. torta. che se non ve l'avessi detto prima mi avreste detto no non la voglio. Burro di mandorla, questa torta è fatta con burro di mandorla senza farina, buona.